Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video dedicato ai saluti e ad anche a qualcos'altro quindi passiamo subito eh, salutando a Giovanni Del Gaudio che mi dice come farei senza di te ragazzi come farei io senza di voi eh, salutiamo Cristian Bulgari, grazie al grande lavoro bellissimo dei video e complimenti grazie a te di seguirmi Cristian salutiamo anche lo staff di Solo Glitch grande Maxi sempre il numero uno ragazzi io vi ringrazio veramente salutiamo anche Alex6309 il pro Maxi sei un genio non sono un genio ragazzi io i Glitch li vedo in giro salutiamo Antimo e che con ciao Maxi ci ha proprio rotto io gli dico Antimo ciao Salutiamo Gali, che mi ha detto come faccio a colpirti con un commento sono Gali mica cupito, e va bene, comunque eccolo qui il tuo commento. Salutiamo Gabriele King, bella chicco, mi saluti, chi non si iscrive, puzza di kebab, anche se il kebab è buono, quindi va bene. Salutiamo Frenesi, eh, grande Maxi, continua così e eh, arriverai al top, magari Frenesi, magari poi salutiamo Master Magic che qui mi dice che sono stato modesto no Master Magic la mia non è modesti a essere solamente corretti salutiamo Melody eh, anche lei che mi, ringra mi ringrazia per, per l'ultimo glitch che è stato facile facile e quindi nulla ragazzi continuate a commentare se volete essere salutati in un mio video Penso di fare una serie dedicata solamente ai saluti, ragazzi, ai vostri commenti più belli. E, e quindi niente qui non sto facendo un cazzo. Praticamente stavo cazzeggiando, ho duplicato aerei nella mia base operativa all'infinito, fino a, ad avere un risultato che vedrete alla fine del video, ragazzi! Comunque, eh, lo scopo del video in, in sé, a parte i saluti, era un altro. Allora, io ieri ho fatto una live dove aiutavo un po' tutte le persone a dare dei veicoli allora ragazzi i, il punto è questo quando io vado a fare delle live per aiutare delle persone per dare dei veicoli mi aspetto magari un minimo che voi sappiate di che cosa sto parlando ieri in live mi sono capitate delle persone che non conoscevano neanche il glitch e pretendevano che io glielo spiegassi sul momento cosa che eh, secondo me non è una buona cosa No, magari un pochino di rispetto per me che vi sto cercando di aiutare, vi sto regalando un'auto e cazzate varie, insomma, quindi magari un pochino di rispetto eh, sarebbe gradito nei miei confronti, anche perché eh, cioè, io lo faccio volentieri ragazzi vedete che il casino che ho creato e mo faccio pure peggio e lo faccio volentieri ragazzi, però anche voi dovete essere diciamo bravi iscritti e venire incontro alle mie esigenze anche perché fare una live di due ore e mezza ragazzi quando si arriva alla fine della live eh, avete il cervello spappolato io non lo so chi di voi fa live di due ore e mezza stare lì a regalare cose o comunque con gli iscritti magari si può fare una live di due ore e mezza con le gare. comunque sia già va bene però stare qui a fare dei glitch insieme a voi eh, fidatevi ragazzi che due ore e mezza vi spappola il cervello e alla fine della live magari mi capita anche di non ricordare quindi eh, mi dispiace se qualcuno se l'è presa perché non, non mi sono ricordato eh, di chiamarli alla fine della live o perché non gli ho passato i video vedete che è successo ragazzi a forza di smanacciare ho fatto crashare l'applicazione ragazzi quindi niente, mi raccomando ragazzi siate un po' più presenti sul canale se volete essere salutati commentate lasciatemi un bel commento detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti